Buongiorno a te Anima, è con molto piacere che ho deciso di offrirti il mio aiuto spirituale attraverso Wengo. Il mondo dello spirito ha suggerito per me il nome Ortensia, in quanto ha significato di amore a 360 gradi e come sai l'amore è l'unico motore che porta avanti ogni cosa. Le mie doti medianiche mi accompagnano da sempre, attraverso visioni, sogni premonitori, intuizioni improvvise, la mia strada è sempre stata guidata, e spesso spianata e protetta, ed è per tale motivo che mi vedi nell'ombra. Anche per me però non sono mancate le prove di dolori e di questo ringrazio, ma come mi viene sempre detto, nulla è mai a caso, fidati ed affidati, perché tutto ha un senso. Sono studiosa da sempre, ho approfondito e cercato di spiegarmi tutto ciò che poteva essere capito, mi sono formata all'Arthur Findlay College di Londra, un famoso college di riferimento per i medium a livello internazionale, dove ti aiutano a capire ed applicare le tue doti naturali. La mia personale modalità comunicativa col mondo dello spirito mi è stata indicata e canalizzata per poi essere costruita nella materia. Tale tecnica mi permette di leggere ciò che mi viene detto, in modo rapido, senza rischio di interpretazioni. Tutto questo per aiutare, indirizzare, guidare il tuo percorso che è unico ed importante solo ed esclusivamente per la tua evoluzione. Ti aspetto su Wengo. Con amore, Hortensia.